Cos'è l'acropoli? L'acropoli è il punto più alto della polis greca. Solitamente nell'acropoli nell veniva costruito il tempio, che era un, un luogo di culto diverso dai nostri luoghi di culto, perché soltanto i sacerdoti potevano accedere all'interno del tempio. Soltanto le sacerdotesse e alcune persone potevano accedere all'interno del tempio che era un luogo sacro che non era riservato ai devoti. Ciao al prossimo video, vi aspetto.